Cosa sta succedendo all'economia? Resta fino alla fine del video se vuoi scoprirlo. Quindi oggi facciamo un po' un aggiornamento sulla situazione dell'inflazione, su, su cosa è successo, cosa ci aspetta, dato che è da qualche settimana che non ne parliamo. Il primo semestre del 2022 è stato molto negativo. Il peggiore... Dal 2008, leggevo stamattina. Inoltre, la settimana scorsa abbiamo assistito a importanti ribassi nel mondo azionario. Questo anche a causa delle parole di Powell, quindi il governatore della Fed, che ha dichiarato come l'obiettivo della Banca Centrale Americana sia prevalentemente quello di andare a limitare il più possibile l'inflazione. E quindi, insomma, un atteggiamento molto da falco. E come si sa, gli atteggiamenti da falco fanno paura ai mercati, frenano la crescita delle borse e portano a dei cali e ovviamente atteggiamenti o meglio politiche monetarie restrittive possono pesare sulla crescita economica e per politiche monetarie restrittive intendiamo per esempio rialzo dei tassi di interesse quello che sta succedendo in questo periodo piuttosto che la sospensione di politiche espansive e per politiche espansive Possiamo intendere per esempio il classico quantitative easing, quindi detto in parole povere, giusto molto semplicemente per capire, l'acquisto di titoli da parte delle banche centrali. Ecco questa mossa di Powell, quindi il fatto di aver detto che l'obiettivo principale della Fed sia limitare l'inflazione, è stato un po' considerato il suo a it takes, quindi il suo faremo di tutto per limitare l'inflazione per limitare i danni questo quindi è uno dei motivi per cui le borse sono rimaste chiamiamole, affaticate nell'ultima settimana anche se in realtà l'inflazione e la situazione negativa che c'è proprio a livello economico oramai dura da mesi e addirittura l'inflazione c'era già prima della guerra quindi nel senso la guerra non è che sia l'unica causa c'erano già delle cause antecedenti al 24 febbraio quindi data in cui la russia ha attaccato purtroppo l'ucraina e però quello che voglio dire cos'è? Voglio dire che siamo in un contesto complesso che va contestualizzato e analizzato per essere compreso meglio. Quindi questa frase o meglio queste dichiarazioni di Powell vanno a sommarsi un po' a tutta la situazione che ha caratterizzato questi mesi e non, e non dimentichiamoci che i tassi di interesse americani sono già stati alzati diverse volte ma anche quelli inglesi e quelli europei forse verranno alzati a breve ma in realtà c'è anche altro da dire anche se siamo un po nel mondo dei se dei ma e delle opinioni infatti il problema potrebbe essere al contrario cioè che adesso io ho detto che le borse sarebbero scese perché powell ha dichiarato che si alzeranno di fatto i tassi finché l'inflazione non, non, non riuscirà a essere contenuta e va bene ma se il problema fosse l'opposto cioè se invece le banche centrali, non solo la Fed, siano intervenute troppo poco o troppo tardi nel rialzo dei tassi di interesse andando a peggiorare una situazione già critica e aggravata dalla guerra guerra come dicevo prima che non è l'unica causa dell'inflazione in quanto anche già prima appunto del 24 febbraio c'era già l'inflazione però quello che voglio dire è che c'è anche il rischio che le banche centrali avrebbero dovuto intervenire prima perché alla fine noi arriviamo da un periodo storico dove c'era bassissima inflazione e dove sono state fatte politiche molto espansive politiche molto espansive a partire dal 2008 per arrivare fino al covid tantissima liquidità è stata messa sul mercato e anche questo è causa dell'inflazione che abbiamo oggi perché più soldi ci sono diciamo messi in circolazione più soldi sono messi in circolazione e più l'inflazione si favorisce diciamo e più si incentiva una dinamica inflazionistica quindi il risultato se le banche centrali dovessero essere intervenute troppo tardi e il che lo reputo possibile e forse ancora adesso stanno andando troppo piano forse e mi riferisco soprattutto direi alla banca centrale europea però nel senso è ovvio che <ride> parlare da fuori è facile e siamo veramente nel mondo delle opinioni dei se dei mai, eccetera eccetera però quello che voglio dire è che il risultato se quello che sto dicendo è vero il risultato è che potrebbe arrivare una recessione ben più grave di quella che sarebbe potuta essere se fossimo intervenuti prima nel senso che se noi interveniamo oggi ma è troppo tardi o peggio ancora se fossimo intervenuti più avanti o se interverremo magari in modo deciso più avanti mentre invece sarebbe da fare due mesi fa Ecco, in quel caso potrebbe arrivare una recessione ben peggiore. È un po' quello che è successo negli anni 80. Infatti, la paura è un po' quella che si ripresenti una recessione stile anni 80, quando Volcker eh, alzò i tassi di interesse per combattere l'inflazione. Ecco, se quelle misure fossero state fatte un po' prima, forse gli Stati Uniti di quel momento si sarebbero evitati una recessione che fu abbastanza pesante ecco diciamo che questa è una paura secondo me legittima però ovviamente nel senso siamo nel mondo delle opinioni quindi fammi sapere la tua opinione nei commenti e ne parliamo che insomma... È bello discutere di queste cose perché nessuno può sapere cosa succederà esattamente, nessuno ha la verità in tasca, quindi parliamone nei commenti. Ad ogni modo la situazione non è sicuramente tranquilla e sarà molto diciamo, interessante vedere come evolverà e le mosse delle banche centrali. Anzi fammi sapere nei commenti anche cosa tu pensi che le banche centrali faranno e fammi sapere se ti piacciono ogni tanto queste pillole in cui parliamo della situazione attuale in termini di politica monetaria, banche centrali, tassi di interesse, inflazione eccetera eccetera. Comunque prima di chiudere ti voglio invitare a coprire Stock Insider lo trovi in descrizione che è un servizio nostro di IR Forex dove andiamo praticamente a Fare price action più analisi fondamentale sui titoli azionari prevalentemente italiani ma anche europei e ogni tanto americani quindi ti consiglio di andare a vedere di cosa si tratta lo trovi trovi il link in descrizione detto questo ti invito anche a seguirci su instagram se ti va perché pubblichiamo settimanalmente contenuti che potrebbero esserti utili nella, nella tua crescita nel mondo del trading della finanza eccetera eccetera e ti invito anche se ti va a fare un giro sul mio canale youtube dove invece si parla prevalentemente di business, di marketing di sviluppo di business e di management quindi insomma si va a vedere la strategia delle aziende eccetera eccetera detto questo ti invito nuovamente a iscriverti al canale se ti interessano argomenti come questo o argomenti più pratici come per esempio le guide che abbiamo realizzato su margini di profitto eccetera eccetera oppure i video della pre-section di arduino e ti chiederei un like se il video ti piaciuto. Con questo io direi che è tutto, noi ci vediamo come sempre la prossima settimana, alla prossima, ciao!